Ciao sono Marco in questo posto fantastico insieme al fedele amico a quattro zampe che è qui dietro come vedi e quando vengo qui do un po' lo stop alla routine della vita alla frenesia della vita anche se io non è che abbia proprio una vera e propria routine eh, ho la fortuna o meglio ho avuto l'abilità di generarmi di crearmi una vita non fatta di routine e pensavo durante questi quattro passi di rilassatezza che ho la possibilità, mi danno la possibilità di andare più nel profondo con i pensieri, pensavo alla fortuna che mi sono generato, mi sono costruito, perché la fortuna non ti arriva, non ti capita, la fortuna te la crei, te la costruisci e in questi giorni sto accompagnando mia madre a fare un po' di manutenzione come si suol dire in termine simpatico, sta diventando sempre più anziana, ha bisogno di qualcuno che si occupi eh, di accompagnarla dove ha l'esigenza di andare e eh, la fortuna che mi sono costruita è quella di potermene occupare io personalmente e ti dico questo se non te la sei costruita questa fortuna e non sei più anziano di me fallo costruiscitela perché eh, la responsabilità delle persone a te più care sono, è soltanto tua non puoi delegare ad altri una responsabilità di questo genere, non puoi delegare ad altri la responsabilità dei tuoi figli, dei tuoi genitori, delle persone che tu ami di più, non puoi, puoi delegare ad altri responsabilità di minor calibro, poi ovviamente ognuno la pensa come vuole perché non voglio giudicare nessuno, però io credo che le persone che amiamo di più devono essere curate da noi personalmente perché è una nostra responsabilità e ti dicevo che io questa possibilità me la sono creata nel tempo mentre tutti quanti mi additavano, dicevano ma che sta facendo questo qui, ma che cosa fa, ma figurati, magari proponevo a queste persone la stessa cosa che facevo anch'io per poter costruire qualche cosa, mi dicevano no ma io non ho tempo, io sono impegnato, come se io di tempo ne avessi avuto chissà quanto, eppure adesso sono qui insieme al fedele amico a quattro zampe a riflettere proprio su questa cosa, sul fatto che la fortuna te la puoi creare da solo, è una tua responsabilità, sia quella dei tuoi cari, sia la fortuna che eh, ti sarai costruito, per potertene occupare non delegare ad altri queste cose pensaci oggi, soprattutto se sei giovane pensaci oggi a trovare un sistema che ti consenta di poterti dedicare alle persone che ami di più senza dover sacrificare qualche cosa della tua vita e tra l'altro dedicarsi alle persone che ami di più sacrificando qualcosa non è un sacrificio quello che fai non lo è eh? beh, spero di esserti stato utile con questa mia riflessione condivisa a voce alta. Ti saluto con un abbraccio. Ciao.